salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi voglio portarvi un mio consiglio per quanto riguarda l'allenarsi con i droni fpv soprattutto Cinevoop, e in questo caso sarà un dji avata eh, se lo utilizzate soprattutto in acro eh, perché comunque è importante allenarsi tenere i pollici allenati anche quando magari si è in periodo in cui si va poco a volare eh, come magari in questo periodo che fa magari molto freddo perlomeno dalle mie parti eh, però mi piace quando c'è una giornata come oggi fredda ma bella venire in una location come questa praticamente è un boschetto che eh, ci dà la possibilità di volare eh, volandovi soprattutto ovviamente con un cine lentamente all'interno di una situazione molto critica perché critica perché non avendo le foglie eh, tutti questi rametti secchi soprattutto quelli magari più sottili eh, li andiamo a vedere all'ultimo momento quindi vedere questi rametti all'ultimo momento ci fa aumentare la sensibilità e il tempo di reazione nel correggere ovviamente una situazione che potrebbe diventare pericolosa. in questo caso non lo diventerà mai pericolosa perché al massimo eh, ci andrà a cadere eh, da un'altezza comunque non alta un metro e mezzo due metri e eh, soprattutto su un terreno morbido anche se pieno di rovi soprattutto non per il drone che non si fa niente se cade nei rovi ma per voi che dovete andare a riprenderlo perché c'è il rischio di rimanere impigliati per sempre, però a parte questo, ragazzi, è davvero molto, molto importante secondo me come tipo di allenamento perché comunque eh, ci dà quel tipo di sensibilità, di reattività eh, e ci tiene allenati i pollici in situazioni come queste. E come al solito, ragazzi, se il video dovesse piacervi, lasciatemi un grosso pollice su. Seguitemi su Instagram dove porto tante novità, spoiler anche di questo video. Ho portato degli spoiler. Sempre, se va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale.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 Yeah. <laughs>